Grazie Presidente, farò un unico intervento per eh, tutti gli emendamenti e questo eh, emendamento è il, proprio il, eh, mh, il superamento delle osservazioni che erano state eh, fatte durante la Commissione Sport, motivo appunto di astensione in quella sede sul testo depositato. Eh, in particolare andremo ad eliminare il riferimento ai grandi impianti sportivi, eh, in quanto eh, anche i piccoli impianti sportivi faranno parte di, eh, di questa previsione. E che un secondo emendamento che è stato ritirato su indicazione del segretariato che ringrazio voleva andare a specificare la procedura eh, che dovrà eh, andare ad attivare l'affidamento a ZETEMA, che però, non essendo l'ambito eh, di cui stiamo discutendo oggi, un, una modifica statutaria deve essere generica, non, eh, non può essere questa la sede, ma lo sarà il regolamento per gli impianti sportivi comunali. E quindi, cosa prevederemo in quel caso? All'articolo 4, se non vado eh, errato, aggiungeremo una possibilità di eh, affidamento degli impianti sportivi, quindi non solo tramite abbandono pubblico, non solo tramite affidamento di eh, servizi o eh, partenariato pubblico privato, bensì eh, anche la possibilità di affidamento diretto a una società partecipata nei casi in cui il Roma Capitale si trovi improvvisamente a eh, dover gestire un impianto sportivo comunale quindi non con concessioni in essere, nemmeno con concessioni scadute ma alle quali si possa applicare l'articolo 22,4, quindi la eh, prosecuzione delle attività e, e inoltre questa procedura potrà essere prevista soltanto dopo aver preventivamente verificato la mancanza di disponibilità di altri soggetti pubblici eh, che eh, possano eh, intervenire, ad esempio tramite il CONI o le federazioni sportive nazionali. Eh, infine, il eh, periodo eh, che eh, dovrà interessare questo affidamento sarà quello strettamente necessario a predisporre gli atti di gara e a selezionare quindi il eh, nuovo concessionario. Grazie.